Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Ragazzi in questo nuovo video vi spiego tre semplici passaggi su come risolvere i problemi di audio Iniziamo prima ad andare su risoluzione, quindi impostazioni, soluzioni, problemi altri strumenti di risoluzione dei problemi andiamo a fare un esegui sulla riproduzione dell'audio facciamo esegui, farà un rilevamento dei problemi, quindi una, una scansione e adesso vado sul mio uh, audio quindi vado su questo altoparlanti, questo qua che uso sempre con le cuffie, faccio avanti, si apre i miglioramenti audio ed eccolo qua, e faccio disabilita tutte le caratteristiche avanzate, faccio ok e applica la correzione. Il dispositivo audio non è impostato come predefinito, però almeno funziona il dispositivo, funziona. Quindi chiudo qua. Chiudo pure qua, vado un attimo su gestione dispositivi, input e output audio, vado sempre sul mio dispositivo audio, faccio già una driver, cerco cerca driver nel computer, questo qua, cerco questo, endpoint audio, faccio avanti e ho fatto l'aggiornamento dei driver, faccio chiudo, chiudo qua, chiudo qua, vado su impostazioni dell'audio. Altre impostazioni audio, apro questa schedina dove stanno tutti, tutti i dispositivi audio che ho collegato al mio PC Vado sul mio dispositivo audio, clicco, da, da, okay, clicco due volte sopra, vado su avanzate, faccio qualità DVD e faccio la prova E l'audio si sente perfettamente quindi spero tanto di esservi stato d'aiuto in questo nuovo video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.